allora, questo è una prova. Io mi sto avvicinando, adesso mi sto pian piano allontanando, adesso mi sto di nuovo avvicinando. Mi sento un coglione, però. Abbiamo anche la sceneggiatura, abbiamo, abbiamo un po' cartoncino, guardate che bello, guardate che bello. 5 euro cartone... spesi malissimo. No, Guarda, ero... ah, questo è un po' E anche il foglio trasparente. Non si vede? Il foglio trasparente. Plastica, di plastica, di plastica. Plastic. Plastic Dimmi che almeno lo riutilizzerai. Levati un po' davanti alle palle, stiamo... Cioè di trasformare tutti in damerini Con tutti i perfetti di fisico Come Senti, fa il tuo personaggio Tu va bene che sia una stecca e quindi ci può stare È una questione di Che le perso alle persone le, le fa piacere Vedere il cartone Se mettono dei grassoni Non fa molto piacere vedere sempre dei grassoni. Sì ma anche nella, nella rappresentazione comune eh, Ci sono alcuni di... personaggi anche un po' più portati ah, Hai so... mai visto un personaggio di un anime di ciccione? Mm, sì, a volte Uno di un anime bello sì Di un personaggio figo ciccione Forse no. Oh, ecco dica. Questo non è per niente produ Sta registrando? Sì Non è per niente product placement eh? Io ti ho dimenticato qua Di mettere due frasi Non una Eh, non la capo Nicola tu sei pericoloso <ride> Diciamo breve Di tu che fai wow. Pff, Nel oh, senso Un urlo di dolore ah! Quindi signore Dica Wow Ah <ride> no. se puoi mettermi in imbarazzo no, no, ci vuole molto meno di quello per metterti in imbarazzo <ride> cioè, <V> vieni <ride> un attimo qua se no il microfono comunque ti sente male da là allora vediamo come posso fare a metterti in imbarazzo Guarda. mi carichi su un un'astronave mirandi in imbarazzo cos'hai detto? ripeti? <ride> basta <ride> Senti, le mie imbattute squarede sono però forse. Sì, davvero? Non era vero, adesso però sì. No, davvero. <ride> no, no, no, io non ho fatto niente. No, no, no, io non ho fatto niente. No, no, no, io non ho fatto niente. No, no, no, io non ho fatto niente. No, no, no, no io non ho fatto niente. No no, no, no, no, io non ho fatto niente. Sento una voce! Sì, lo sento! È Dio che mi chiama! Se lo sento, è il Dio che mi chiama! Se lo sento, è il Dio che mi chiama! Qualche commentino invece di giocare al telefono, bastardo! Dovrebbe essere un video in due! Dai, e... dai, adesso, non muovere quella lampada! Il bello è che io sto con le ciabatte e lui sta senza scarpe perché sennò poi il dislivello di altezza è troppo. Se no, sono così più o meno. Non è vero, quello stai <ride> esagerando! Più, più, più emozione! Ah! meno emozione <ride> ok ci siamo cazzo ah no aspetta aspetta aspetta questo è qualcosa il bagno è. è già occupato il bagno è già occupato aia, aia, aia. il tono delle Porca non sono nella merda! Cioè questo è il tono che devi trasmettere Crep... cos'è quello sguardo? No! Crep... cos'è quello sguardo? Cos'è quello sguardo Crep? Cos'è quello sguardo Crep? Crep... cos'è quello sguardo? Crep... cos'è quello sguardo? Parlo con mia sorella normalmente quindi <ride> Diciamo okay. che sono abituato a parlare a un tono di voce abbastanza sostenuto Sono stato chiaro? Brutto sacco di merda! Smettili di mangiare con la patata di merda! se dopo c'è questo silenzio sai che fanno eh, eh eh poi si sente quindi sei lo in un anime che tipo di voce ti aspetteresti da una scena del genere pensa così <ride> sempre diretto al microfono se tu vedi io ti vedo che tu giriate stai fai bene Gira la testa, mettiti così, allora, gira la testa verso il microfono, così. Senti, sì, sì, mi io lo so. chiamo se... tu lo chiami stagione. Vabbè. Io lo chiamo gelato, tu lo chiami riso, patate, non patate rise e cozze. Riso, <ride> patate e cozze. Congelati. Con le zucchine? No! <ride> quello, quello è il dramma di ogni barrette del milanese che cucina con le zucchine. Va bene dai, uno ci, ci, ci sarà per forza. <ride> Tu non devi parlare mentre parlo io! Sennò no, si sta sotto al doppiaggio tuo! C'è pure la voce mia! Ti stacco così. i peli? Aia ah, crep, smettila, ti prego! Aia ah, crep, smettila, ti prego! Più veloce, però. Aia ah, crep, smettila, ti prego! Voglio vederti soffrire! Aia ah, crep, smettila, ti prego! Quest'ultimo era. scimiesco. Perché mi stavo colpendo? Ah, Vieni un attimo Crep Vieni un attimo Crep Vieni un attimo e Essendo praticamente la mia serie è un frociaio Sono quattro maschi <ride> in, in, in realtà c'è tutta una... Nella wiki, non l'ho ancora messo neanche Non l'ho ancora scritto nella wiki Cioè Echu dovrebbe esatto. Non avere un sesso no. e Crep, eh, toglimi una curiosità Crep, toglimi una curiosità Crep, toglimi una curiosità Da quando abbiamo le barbabietole nell'orto? Da quando abbiamo le barbabietole nell'orto? Guarda, io ti faccio il mega zoom così! Aspetta, in questo momento lo dovrei trovare Lui dice assetta. Aspetta, video. lui dice Assetta Aspetta, ho Dice Assetta Ho detto Aspetta Assetta Non ho detto Assetta Visto, ha detto Assetta Ho detto Non ho detto Assetta Visto, ha detto Assetta a mi sta prendendo via. Stai dicendo? No, in questo momento lo dovrei trovare. Se lo vorrei mettere in video, Sì, lo sento! È Dio che mi chiama! Sì, lo sento! È il Dio che mi chiama! Sì, lo sento! È Dio che mi chiama! Va bene, va bene. Ho detto io! E eh, stavo dicendo! So, quando questo video pubblicherà le scomuniche! Le <ride> scomuniche che tra l'altro mi, mi darò da solo Perché io sono il papa è come Io sono il papa Io sono il papa Questo cosa cioè, si sente? Questo si sente Vengono messi sotto sforzo Ho saputo che ci sono computer che arrivano a 80 gradi Sì, ma anche il mio è arrivato a 80 gradi Si, sì, sì. rendering sì, Ovviamente cerco di non far arrivare a 80 gradi Altrimenti eh, ci metto sulla bistecca po'. Si appiccica al soffitto Proprio per, per mh, Le correnti ascensionali del caldo Cioè il caldo, l'aria si riscalda E così calda la, che lo fa salire La bistecca Va bene, dai. Io sono quello che studio fisica, lo scientifico E dico queste cazzate. Il, il mio dai? fisico bellissimo no, <ride> E se poi me ne pento E se poi me ne pento E se poi me ne pento Non puoi scostarli È successo che Missi una volta Sì, li ho visti che stavano... il casino che ne misi 90 video insieme e la gente cominciò a iscriversi perché ha detto non riesco a vedere più i video di Sasha Grey e quindi so, ho, ho avuto quanti iscritti in meno questa stanza ah no niente Scusa ah no niente che ma, ma, ma, ma da quando hai bisogno di fare la spesa scusa ma i pani e i pesci non li potevi moltiplicare ah scusa ma i pani e i pesci non li potevi moltiplicare si sente! Ok! Shh, shh. E se premo questo pulsante con su scritto autodistruzione? <ride> non non l'ho mai montato un pulsante. C'è la funzione dell'autodistruzione ma non c'è il pulsante. Devi soltanto sbattere a terra. Hai provato a fargli uno squillo? Hai provato a fargli uno squillo? Hai provato a fargli uno squillo? Hai provato a fargli uno squillo? Hai provato a fargli uno squillo? Hai provato a fargli uno squillo? Hai hai provato a fargli uno squillo? Mi dispiace, questo episodio ti, ti va malissimo. Crep. Di... Si fa. non, non esplode, crep. fa tutto il resto. Crep nel ruolo di Chuck Norris. Volrei una cabina che si possa aprire quando la apro. Meno male che non è mio amico. Meno male che non lo conosco. La settimana scorsa l'ho incontrato per strada. Tu vieni con la barba, vieni qua, vieni qua, devi doppiare, devi doppiare sarai la mia puttana. Okay. Due me ne mancano, due. Meglio a lui che a me. Meglio a lui che a me. Shhh. Basta, sarà venuto qualcuno, sarà venuto. Basta.